Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmenone98 e benvenuti a questo nuovo video. Come avete potuto notare finalmente possiedo una sigla decente per il mio canale e vorrei ringraziare Mario Cuba, grande intenditore e maestro di musica per aver realizzato per me la base musicale della mia sigla. Grazie amico! Ma banda le ciance, oggi parleremo di Spider-Man Coming, secondo reboot dell'Uomo Ragno a seguito della trilogia di Sam Raimi e della saga fallimentare di Damesi Spider-Man, nonché prima apparizione dell'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe. Il film ha riscosso molte critiche diverse fra loro, alcuni l'hanno ritenuto il miglior Spider-Man mai proiettato sul grande schermo, Altri invece hanno ritenuto il film fiacco e troppo semplice e lodano invece lo Spider-Man di Andrew Garfield, cosa che non riesco ancora a spiegarmi minimamente. Io, senza peli sulla lingua, posso dire chiaramente questo. Il miglior film su Spider-Man mai realizzato nella storia del cinema. E posso chiaramente dirlo che per me è piaciuto molto di più della saga di Semraimi. Mi possono arrivare ora tutti i bambini per dire... Oh, no, no, no, Semraimi! Eccetera eccetera. Però questo è il miglior Spider-Man mai realizzato Ho apprezzato molto l'interpretazione di Tom Holland nelle vesti del, del nuovo ragno Molto vicino ai fumetti, soprattutto ai primi numeri usciti di Spider-Man Ho apprezzato molto la storia originale Infatti mi ero preso pena per il povero zio Ben costretto a morire per 3 miliardi di volte E poi chiaramente era ora che cambiassero un po' il repertorio, no? E Michael Keaton, porca miseria, ha interpretato alla perfezione Toons, ovvero la l'antagonista del film Cioè in modo impeccabile, l'ho adorato dal primo all'ultimo Ah, e un'altra nota positiva di questo film è che finalmente la Sony ha capito Di non essere in grado a realizzare una trama e una sceneggiatura decente A seguito dei risultati scadenti Spider-Man 10 da mesi Spider-Man 1 e 2 E ha imparato finalmente a tenersi lontana dai coglioni ma non voglio soffermarmi molto sulla trama del film che poi vedo di fare una recensione in seguito ma vorrei invece soffermarmi su alcuni elementi ov ov ovvero gli easter eggs che ho trovato nel film e che citano alcuni numeri di fumetti alcuni personaggi già visti nei precedenti film del della Marvel inoltre sono presenti anche alcuni elementi che potrebbero presagire futuri film riguardanti sempre l'uomo ragno o alcuni cattivi sempre collegati a Spider-Man ma bando alle ciance direi che possiamo partire Durante la lezione di scienze in una scena del film, in alto alle spalle della professoressa sono appese le foto di famosi scienziati, come Darwin, Nicola Tesla e via dicendo. Tra questi è possibile notare una foto di Bruce Banner, ovvero Hulk. Quando vidi la sua foto mi chiesi perché non ci fossero invece le foto di personaggi come il padre di Tony, ovvero Howard Stark, o il dottor Eskin che ha trasformato Steve Rogers in Capitan America. Beh, lo capirete in seguito. La scena della rapina in banca, quando Spider-Man combatte i rapinatori che indossano le maschere degli Avengers, è tratta dal fumetto numero 42 di Ultimate Spider-Man, disegnato da Mark Bagley. Inoltre, se si presta molta attenzione intorno al minuto 17 del film, è possibile notare la scritta Bugley in dei murales. La scena prima dello scontro finale, con Spider-Man intrappolato sotto le macerie, è una citazione al numero 33 di Amazing Spider-Man, disegnato da Steve Dicto. Inoltre, nella stessa scena, ad un certo punto, vediamo il riflesso di Peter nell'acqua, con il volto metà Peter Parker e metà Spider-Man. Altra citazione al disegnatore della Marvel che soleva utilizzare questa tecnica per rappresentare l'uso del senso di ragno. Le citazioni alla trilogia di Sam Raimi non mancano, come la scena in cui Spider-Man tenta di mantenere unite le due metà del battello con delle ragnatele. Chiara citazione alla scena del treno vista in Spider-Man 2. Ma non voglio soffermarmi su questa già vista nei vari trailer, ma sì, su una ancora inedita. Nella scena dell'incidente in ascensore a Washington, Peter rimane appeso in giù di fronte a Liz e Karen, l'intelligenza artificiale presente nel costume di Spider-Man, gli suggerisce di baciarla. Questa è una chiara citazione alla scena del bacio di Spider-Man 1 sempre di Sam Raimi. Inoltre, John Watts, il regista del film Spider-Man Coming, ha poi rivelato che il bacio era inizialmente previsto e poi tagliato in fase finale. Vi ricordate che prima avevo detto perché Diamine assieme alla foto di Bruce Banner non fossero presenti il padre di Tony e l'inventore del siero del super soldato? Ecco perché. Nel corridoio della scuola di Peter è presente un murales con i più grandi geni della storia nel quale figurano anche Howard Stark e il dottor Reskin. Il numero dell'armadietto di Peter, 1984, per molti non sarebbe un numero del tutto casuale, ma invece un riferimento alla data novembre, appunto 11, e l'anno 1984. Mese in cui venne pubblicato il numero 258 di Amazing Spider-Man, in cui faceva la sua comparsa il costume alieno che darà poi origine al personaggio Venom. Parecchio bizzarro visto e considerato che la Sony ha già affermato di voler realizzare un film su Venom. Tra le automobili presenti nella scena del traghetto, due di esse presentano le targhette SM20563, che è un riferimento ad Amazing Spider-Man volume 1 numero 2, volume in cui debuttò ufficialmente l'avvoltoio, e UCSM01, un'altra targhetta, che è un riferimento ad Ultimate Comics Spider-Man volume 1, in cui fece la sua prima apparizione Miles Morales. Il guanto di Shoker è incredibilmente identico a quelli indossati da Ghostbonds nel film Captain America Civil War. L'ipotesi più accreditata è che l'avvoltoio e i suoi siano riusciti a recuperare l'unico guanto ancora integro di Ghostbonds, modificandolo opportunatamente trasformandolo in quello di Shoker. Nel film fa la sua comparsa il personaggio Aaron Davis, alias Prowler, famoso ladro che utilizzava dei rampini per compiere le sue azioni, nonché zio di Miles Morales. Infatti nel film possiamo trovare alcuni elementi riferiti al suo alias e a suo nipote. In una scena viene visto parlare con dei uomini dell'avvoltoio riguardo a degli speciali rampini da usare per i furti. Questo fa intendere che il personaggio sia destinato a diventare il criminale Prowler. Inoltre, durante l'interrogatorio, Aaron dichiara di avere un nipote che abita nel Queens, appunto Miles Morales, lo Spider-Man dell'universo Ultimate. Quindi è possibile che un giorno questo personaggio farà la sua comparsa nell'universo Marvel. Oppure la Sony, invece di fare uso dello Spider-Man di Tom Holland per un film staccato dal Marvel Universe, potrebbe al suo posto utilizzare appunto Miles Morales. Ma sinceramente preferirei vedere un po' di più Tom Holland nelle vesti di Spider-Man prima di introdurre un personaggio completamente diverso da Peter Parker. Nella scena durante i titoli di coda, Gargan avvicina Tooms in prigione e gli chiede di rivelargli l'identità di Spider-Man. Per chi non lo sapesse, Gargan sarebbe Scorpion, supercriminale nonché ancerrimo nemico di Spider-Man. Da questa scena si può supporre che Scorpion, probabilmente, verrà sfruttato in futuro come antagonista di un seguito di Spider-Man Coming, Oppure la sua apparizione può essere un indizio su un possibile film sui Sinistri 6. Ci tengo a precisare che ancora la Marvel non ha realizzato un film su un gruppo di supercattivi. Inoltre la Sony precedentemente aveva intenzione di realizzare un film sui Sinistri 6, ma poi ha deciso di focalizzare la sua attenzione su un film di Venom. Ora, se il film di Venom dovesse riscuotere un inaspettato successo, visto e considerato che la Sony mantiene ancora i diritti sul mondo di Spider-Man, forse è possibile che verrà realizzato un film sui cattivi Marvel, probabilmente migliore anche del film della DC su Side Squad. Non ci resta che aspettare e sperare. Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti